gente, benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi ho fatto un siero meraviglioso che vi piacerà tantissimo un siero facile da fare semplicissimo ma soprattutto iper efficace guarda vi faccio questo qua, è il siero che ho già preparato anche se nella bucetta di ordinary però quello che avevo a disposizione non gli ho tolto l'etichetta perché devo scrivere sopra questo qua è il siero Supernaturale, naturale, e biologico, e non vi costa assolutamente niente, vi costerà solo un ingrediente, il resto credo che ci avete già a casa Io l'ho già utilizzato stamattina, mi dà un effetto fantastico, come vedete adesso ve lo metto su questa mano qua e vedete la differenza antirughe fantastico funziona da dio il risultato è efficace al primo uso è veramente veramente bello Io sono rimasta alle vita non so se riuscite a vedere la differenza tra le due mani guardate la differenza tra questa mano e questa mano guardate la differenza non so se si riesce a vedere guardate come scripolosa questa mano e guardate questa, guardate, guardate la differenza, è fantastico, io l'ho usato stamattina e l'ho messo su questa mano senza questa per vedere se effettivamente funziona Questa ricetta è una ricetta coreana, un siero coreano, gli ho aggiunto un altro tocco mio personale che io sempre mi piacciono eh, le cose un po' aromatiche comunque senza allungare troppo vi lascio al video tutorial e ci vediamo dopo mi raccomando se vi piace questo video lasciatemi un like, un commento e iscrivetevi al canale eccomi questi qua sono gli ingredienti ci vuole semi di lino, riso che sono due ingredienti fondamentali poi io ci ho messo menta, rosmarino, limone la buccia di limone e la buccia di arancia per darle l'aroma e poi soprattutto vitamina C e vitamina E eh, se non ce l'avete potete utilizzare ad esempio le tisane oppure degli oli essenziali comunque eh, serve una calza di nylon io non ce l'avevo e avevo questa mascherina che è nuova giuro è nuova però eh, mi si è rotta quando ho aperto il sacchetto allora niente ho detto ma sì, dai ricicliamo allora l'ho aperta per mezzo e ci ho messo la menta ovviamente lavata rosmarino lavato che è rosmarino ipertonificante eh, la, me la menta come ho detto e eh, l'arancio e il limone per la vitamina E e la vitamina C e poi chiudo bene così non mi si apre durante la preparazione quindi chiusa a cavolo come viene e ho messo di, mh, a bollire dell'acqua, ho appena messa ci ho messo del riso, ovviamente il riso che avevamo là, io ci ho solo il riso paia, questo riso si fa la paia, noi lo usiamo come siero per il riso, comunque ho bruciato la prima pentola col riso perché sono andata a fare dei mestieri comunque l'ho rifatto, rifatto un'altra volta, allora ho messo a bollire il riso, quando il riso è pronto l'ho lasciata per 15 minuti all'incirca allora vado a togliere il liquido, a togliere l'acqua, anzi la realtà togliere il riso perché quell'acqua mi serve La prendo e la riverso un'altra volta nella, nella pentola Così abbiamo l'amido, l'amido del riso che è fantastico, schiarente e fantastico per la pelle In questo momento che l'acqua è abbastanza calda metto la mascherina con, con la calza, la chiamiamo con gli ingredienti che ho messo prima e poi, dopodiché, aggiungo il, il semi di lino, il semi di lino più mettete i semi più diventa molto densa perché crea una specie di gel. Io ne ho messo pochissimo perché non volevo dargli così tanta densità. La faccio bollire, la fate girare, io l'ho lasciato bollire all'incirca per mezz'ora. Dopodiché, vado a versare il preparato. E lo lascio così lo schiaccio perché proprio non voglio quel gel non lo voglio quel gel denso se volete il gel più denso potete aggiungere più eh, semi di lino io l'ho lasciata riposare tutta la notte l'ho lasciata a riposo e quindi niente il giorno dopo eh, sono andata l'ho messo dentro un contenitore ovviamente o lo ripassate un'altra volta perché non vorrei come vedete ci sono ancora dei pezzettini di semi di lino non vorrei che mi entrano nel, nel preparato nel siero allora lasciate ovviamente ho sbagliato il quantitativo ho cambiato eh, bottigliette io le bottigliette di vetro delle fagioli dei ceci così non li butto mai perché le riciclo o li uso come vaso eh, o li riciclo in qualche modo comunque come vedete lo lascio andare come vedete è abbastanza denso. Allora, eh, io ho una bucetta di ordinario di sieri perché io uso abbastanza sieri, ehm, l'ho messo, l'ho pulita ovviamente, l'ho lasciata asciugare, e ci ho messo il siero e vado ad aggiungere delle gocce Essenziale degli oli essenziali allora io ne ho diversi però vado a mettere il tea tree perché a parte l'effetto botox, l'effetto eh, rigenerante, tonificante vorrei darle un tocco per curare i miei brufoli come sapete io ho un sacco di brufoli di perfezione sulla pelle quindi mi dà anche questo tocco qua per cui ho scelto il tea tree agito bene comunque e vi consiglio di metterlo, lasciarlo in frigo vi durerà quindicina di giorni, un mesetto però io lo ciuccio via non credo che mi durerà così tanto come vedete lo applico, lo provo sulla mano e veramente ha una sensazione fantastica non ha niente a che invidiare dei sieri che si comprano in giro è buonissimo, lascia un effetto fantastico sulla pelle e il risultato si vede da subito io non mi sono resa conto ma l'ho fatta vedere a mia amica e mi ha detto cavoli che differenza tra una mano all'altra comunque questo il, quello che mi ha avanzato lo userò per un'altra ricetta per i capelli ci vediamo per, la prossima, per il prossimo video allora questo qualsiero io dovrei uscire quindi ho detto prima di uscire lo provo così lo lascio su tutto il giorno per vedere è veramente veramente bello, lascia la pelle fantastica, ve lo consiglio vivamente potete utilizzarlo sia di giorno che di notte è rigenerante, è antirughe, tonificante, è idratante, è bellissimo lascia una luminosità sulla pelle fantastica bella gente avete visto gli ingredienti sono facile veloce da preparare l'effetto è fantastico spero che vi piace questo video se vi piace mi raccomando lasciatemi un like o un commento iscrivetevi al canale seguitemi su instagram e facebook bella gente alla prossima e buona giornata a tutti ciao